Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Eccoci arrivati al secondo appuntamento di eh, azioni nel mirino, titoli nel mirino. Qui con me c'è Sasha Rizzo. Ciao Sasha, buongiorno. Ciao Ardu, buongiorno a tutti. Eccoci qui arrivati, anche quest'oggi, appuntamento che teniamo sempre fisso al sabato. Abbiamo fatto la prima puntata sabato scorso, potete andarla a rivedere o comunque a vedere se non l'avete vista e questa settimana abbiamo altri tre titoletti interessanti da andare a osservare uno eh, più in ottica short, l'idea sarebbe due più in ottica long eh, al momento mh, abbiamo spostato in un conto di trading eh, qualche soldino per iniziare proprio a operare attivamente eh, su, queste, su questi titoli su quelle, sulle azioni, principalmente abbiamo detto sulle azioni italiane poi magari ci sarà qualche spunto chissà anche su qualcos'altro ma principalmente su quelle e, e abbiamo aperto diciamo questo, questo conto sempre con il nostro broker perché ci troviamo bene con lui quindi abbiamo detto che saranno comunque dei CF di azionari con IG mh, e però lo lavoreremo in ottica diciamo normalissima quindi cercando di gestire bene il rischio e la leva e soprattutto eh, operazioni comunque che avranno una, una fascia temporale di circa qualche giorno e poi se si riesce anche qualcosa in più Va bene Sasha, io direi di partire, se vogliamo certo. possiamo anche mettere i grafici, direi. Sì. Se sì, possiamo sì, mettere i grafici facciamo così. Oh, eccoci qua, questa è la piattaforma, il conto che utilizzeremo per fare le nostre operazioni eh, con, eh, con le azioni. Da dove partiamo Sasha? Io qua ho tre titoli, me li sono già messi qui. <ride> da dove ah, partiamo? Sì, sì. Vai, allora partirei da questa che abbiamo già qui, direi. E, no. e lascerei a CEA per ultima, dato che quella un po' più, insomma, è la più particolare sì. rispetto alle altre che abbiamo, anche rispetto alla settimana scorsa. Assolutamente, Se sì. è vero, è vero. Allora, io partirei sempre dal dato, Sasha, quello un po' più diciamo, eh, economico dell'azienda, sì. dell per poi andare a vedere invece com'è graficamente impostata. Cosa dici? Sì, sì, sì, assolutamente. Allora, io, come, come al solito, mi sono dato un occhio al bilancio, ai dati principali, ovviamente si tratta di un'analisi preliminare, e praticamente abbiamo visto che trend e utili, il trend degli utili di ricavi, secondo me, è ottimo, nel senso che abbiamo una bella crescita. I debiti sono altini, nel senso che abbiamo 15 miliardi di debiti circa, contro circa 2,7 miliardi di ricavi e 1,92 miliardi di liquidità, quindi abbiamo i debiti che sono leggermente altini, e questo ovviamente deve essere un campanello d'allarme. Tuttavia abbiamo degli ottimi margini per quanto riguarda il margine di profitto e il margine operativo, che abbiamo rispettivamente 46, quasi 47%, scusatemi, 47 e 46% rispettivamente, poi abbiamo un ROE ottimo, anche lì 21%, payout ratio del 57%, quindi se qualcuno fosse interessato diciamo, a lungo termine avrebbe anche del, insomma, dei dividendi indietro e un price earning 11, di 11,54%. Quindi il mio giudizio diciamo complessivo a livello di bilancio è che bisogna stare attenti nel lungo termine se qualcuno volesse andare a lungo termine perché comunque i debiti sono alti e nei debiti, quando una società ha dei debiti alti a me non piace troppo andare insomma nel lungo termine. E tuttavia non mi sento di escludere la cosa a priori e per il breve termine invece secondo me è ottima perché insomma ha tutte le potenzialità per crescere quindi guardandola nel tempo con la nostra ottica della price action secondo me è eccezionale da questo punto di vista assolutamente sì Sasha io guardavo una cosa guarda, che mh, vedo con te qui insieme eh, prendendo i eh, grafici di eh, TradingView che ci danno anche la possibilità di vedere i dividendi eccetera Notavo che, che, che, che eh, Snam, Rete Gas Siamo quasi a periodo dividendi Vediamo un po' se me lo ridà Ma vediamo un po' Allora, allora Dov'è che me l'aveva detto prima Non lo trovo più Mi sembrava il 22 di gennaio di avere visto Quindi, no, aspetta, il, 23 di gennaio, il 24 di gennaio Forse, perché il 22 è impossibile è domani che è sabato Allora, allora Non lo trovo, come mai non lo trovo più strano allora aspettate un mm -hmm. po' forse anche da EU finance dovremmo poterlo vedere se ah. vuoi Non mi dava me lo dava il dividendo qua e mi dava anche learning aspetta che provo a cambiare azienda vediamo un po' se magari è un attimo inceppato lui no snam niente aspetta allora che proviamo a fare questo proviamo ad andare qui a fare dati di mercato e andare a vedere se ci dà qui i, uh, gli eventi. Oh, eccolo ecco, qua. Sì. Uh, eventi, eventi passati. No, futuri non mi dà niente. Almeno al momento. Sono tutti quelli passati questi. Sì, non fa vedere mm. quelli futuri. Non mi dà niente. Mm, niente, allora. No, dobbiamo un attimo capire questa cosa, perché io non avevo, avevo visto uh, la cosa dei dividendi prima, quando ho aperto... Ho aperto 3D in view e mi veniva fuori questa D. Non, non sono riuscito a cliccare, mi sembrava comunque nei prossimi yeah. giorni a vederla così, ma... Provo a guardare da YouFinal, se per caso vedo qualcosa. Ah, guardo, guardo subito io, se vuoi, Sasha. Ok. Guarda, così non eh, appresentiamo la, la... Eccolo qua. Allora, facciamo... Accetta tutto, vediamo un po'. Allora, Snam è qua. Eh, prossima data utili 15 marzo 20... data... dividendo 24 gennaio ah, vedi che avevo visto sì. giusto sì sì, sì, sì, sì, avevo visto giusto quindi ecco unica cosa che dobbiamo un po' stare attenti ma che potrebbe in effetti mh, portare giù il titolo no? e, e poi magari ripartire qualora in effetti ci fosse l'interesse all'acquisto del titolo perché sappiamo che spesso insomma ovviamente quando viene staccato il dividendo il titolo perde un po', no? Eh, certo. Allora. Certo. quindi, quindi questo diciamo: 24 gennaio dividendo. Quindi, metti che eh, si apra un po' short, si apre un po' in calo. Comunque, vada giù. Eh, tu cosa pensi? A livello economico, posso mi pare di capire che bene o male siamo abbastanza ben impostati. Tranne quel dato. Sì quel dato dei, dei, dei, dei, dei debiti no esatto secondo me poi sul lungo termine tutto starà nel come la società gestirà i debiti nel senso che se la società gestirà bene i debiti cioè creando ricchezza con i debiti allora il titolo continuerà a salire e magari anche indebitarsi però può essere una politica che può funzionare se invece la società dovesse gestirsi male con i debiti allora a quel punto sicuramente il titolo potrebbe risentirne il trend è buono quindi nel senso, secondo me la società sta lavorando bene e, tuttavia quello che può succedere sì, con eh, il stacco dei dividendi potrebbe... eccolo qua, guarda che me lo dà adesso eccolo sì. lì, sì sì, è tornato, mm -hmm. perfetto nel sì. caso in cui scendesse un po' il titolo, nel senso secondo me a noi non potrebbe anche la cosa, nel senso, andare bene perché potrebbe poi crearsi una dinamica ancora migliore rispetto a quella attuale, perché anche come ci dicevamo prima c'è, insomma, la dinamica su weekly che potrebbe essere un po', insomma, un po pesante, no? Nel senso con eh, quella candelona short prima della pin di questa settimana si chiude così, sì. anche se tocca proprio il T3. Quindi nel caso in cui scendesse è possibile che magari si crepi una dinamica più, più sana ancora, ecco. Potrebbe succedere quello. Sì, assolutamente sì. Invece è... se, esatto, esatto, se invece non dovesse crollare, sarebbe un'ulteriore conferma della forza del titolo. Cioè, crollare, scendere. Se non dovesse scendere sarebbe un'ulteriore conferma della forza del titolo. Sì, in effetti, sì, sono, sono assolutamente d'accordo. Adesso eh, vedremo. Mm, sì, questo qui è un, è un bel movimento ribassista. Tra l'altro a fine giornata potrebbe creare un FTV Pin Bar eh, che in effetti potrebbe far aprire un po' il titolo in, uh, in ribasso. Sì, e, sì. Mh, però in effetti comunque anche la parte bassa potrebbe essere interessante. Detto questo, comunque, la nostra idea potrebbe sempre essere quella di andare a... A rivalutare, diciamo, un possibile long nel momento in cui anche nel breve eh, ci sia un movimento, un movimento long sopra, no? Cioè, nel caso certo. in cui faccia questo e riparta, noi possiamo sempre pensare, no? Di andare a, a riprendere un movimento già, già partito. Tra l'altro, i titoli della settimana scorsa, cioè, comunque li stiamo continuando a osservare. Exor, per esempio, lo guardavo anche ieri. Cioè, ci sono comunque delle situazioni in cui, anche se sono in discesa molto mo, importante, cioè, è ovvio che non sono da comprare adesso, ma che potrebbero diventare interessanti qualora queste discese vengano, per esempio, riprese. Esatto, Oppure, sì. se il trend cambia, si può anche sempre lavorare in ottica short, di breve termine. Però sì, diciamo che... questo. Sì, va, sì. Bene, Susana, direi, sì, va bene, su allora allora... Secondo... Secondo me questo non è il titolo più interessante che abbiamo, diciamo, sotto la lente, però merita di essere osservato anche perché secondo me ha, per finalità didattiche è molto, insomma può essere molto importante guardarlo, perché quella dinamica short che tocca il T3, adesso vedere come reagirà il mercato la settimana prossima alla situazione, diciamo, dei, dei dividendi più il fatto che comunque questa settimana si creerà una dinamica che potrebbe portare leggermente sui prezzi. E vedere insomma la contrapposizione tra queste informazioni sarà interessante. Yes, assolutamente sì. Vediamo, vediamo un po' che succederà. Noi ovviamente, come diciamo sempre, come vi abbiamo detto anche l'altra volta, cercheremo comunque di attivarci su un'impostazione buona di medio termine, quindi su settimanale, ma deve essere buona anche un po' sul daily, cioè ci deve, mostrare, ah, certo. no, sì, sì. ci deve mostrare o delle false rotture molto chiare, dei minimi, o un rientro di trend un po' più chiaro, insomma. Vediamo, vediamo se questo è un minimo buono o meno, lo, lo vedremo poi nei prossimi giorni. Come vedete anche la price action, anche qui, e i mini trend ci sono, sia short che long, Basta ah, sì. solo a riuscire a cogliere i giusti momenti. E... Va bene, allora questa è intanto la prima, che è appunto, abbiamo detto, eh, Acea. Acea. Poi cosa abbiamo? Poi abbiamo, scusa no, Acea, Snam. Snam, sì, sì, scusa. Ah. E poi <ride> abbiamo Autogrill Acea. Auto... Abbiamo detto che Acea la teniamo per ultima. Sì, quindi andiamo autogrill. a prendere buon qui eh, autogrill eccola qua cosa ci dici di autogrill uh, Sasha? allora autogrill trend utili e ricavi andavano bene fino al 2019 poi complice sicuramente la pandemia hanno cessato di essere insomma interessanti da questo punto di vista è ok con i debiti e quindi questo è positivo perché ci lascia presagire che probabilmente non ci saranno crolli enormi senza diciamo senza preavviso salvo cini neri quindi insomma questo è interessante secondo me poi ha ah, margini eroi negative per, e negativi perché ha avuto una perdita l'anno scorso quindi chiaramente cioè nel 2020 quindi chiaramente non abbiamo i dati non possiamo avere dati positivi da questo punto di vista e quindi non abbiamo neanche il price earning, e di conseguenza eviterei il lungo periodo per il bilancio che non è secondo me eccezionale. E, e eviterei il lungo periodo anche perché, dal punto di vista della price action, ci sono altri titoli che mi piacciono di più, da quel punto di vista, che mi piacciono molto di più dal punto di vista, e quindi, nel senso, per questo, eviterei il lungo periodo. Tuttavia, sul breve ovviamente invece ci si può ragionare perché, perché ha una dinamica interessante nell'ultimo periodo, come adesso vedremo. E, e quindi questo, nel senso, eviterà il lungo periodo invece per il breve periodo è osservabile. Ok, ok, molto interessante. Eh, sì, perché mh, comunque, nel breve, diciamo che potrebbe esserci uno spunto nelle, nelle prossime settimane, magari di swing, no? Su questo, sulla tenuta di questo minimo, essendoci un trading range qui. Esatto, sì, quindi non c'è un vero e proprio trend, anche se arriviamo da un trend long. Eh, questo è un settimanale, quindi, per ormai, insomma ci dà una buona visione del titolo <ride> sì, sì. Eh, questo è un bel minimo qui siano create tutte, tutte tra l'altro molto, molto sensibile alle cifre tonde sì. 5,56 eh, 7,54 esatto. sì. esatto. quindi sì sì sì quindi un interessante, interessante. Stesso, che si può raggiungere appunto i due estremi del range yes assolutamente sì assolutamente sì eh, vediamo, vediamo un po' anche qui. Non è stato facile, vi diciamo, questa settimana trovare dei titoli un po' appetibili su cui magari mh, andare di più a approfondire un'altra settimana. In realtà noi diamo qualche spunto di qualche titolo che seguiremo maggiormente, ma in realtà noi, bene o male, seguiremo un po' tutti i titoli maggiori del MIB. Quindi io e Sasha, di giorno in giorno, andiamo a vedere le varie close di giornata e comunque se ci sarà qualcosa e faremo qualcosa, ve lo mostreremo e vi diremo il perché eh, bene e quindi il giornaliero eccolo qua cioè il giornaliero adesso era ritornato infatti tanto per vedere un po' il movimento di breve dai minimi che si notano meglio sul settimanale mi piaceva molto come aveva ben era stato ben comprato su questa parte e quindi c'è spazio diciamo anche per un pullback un po' più profondo e magari nel trovare qualche spunto operativo che per esempio potrebbe arrivare mi viene da dire, mh, per esempio, su quest'area, no? Questa zona... Esatto, infatti, infatti volevo dire due parole su quella zona, che praticamente beh, è la zona che parte da 6.500 nella parte poi sotto, che praticamente... Sì, 6,50 euro 6 ,50 in realtà. si 6,50 Sì, ,50. <ride> se fosse 600, saremmo... <ride> sarebbe un titolo americano, probabilmente. Esatto. <ride> <ride> eh, no, quello che volevo dire è che se prendiamo il crollo che c'è stato dal covid sì. quell'area lì praticamente coincide con il 61,8 di ritracciamento ah. con la differenza che però sta sopra il 61,8 e in più quella è una cifra tonda Questa quindi un segnale che... no, la zona lì dove hai fatto il rettangolo proprio quella ah, zona lì okay. sì, sì, sì <ride> E quindi sarebbe interessante perché? Perché lì abbiamo la zona che è interessante appunto, perché si vede chiaramente che è un livello, in più c'è la zona tonda, no, che è 6,50, e in più è pure una confluenza perché oltre ad esserci il livello c'è anche il 61,8 di ritracciamento rispetto al crollo che c'è stato dal Covid. Quindi è una zona dove se arrivasse una dinamica sarebbe secondo me, insomma, interessante, molto interessante da guardare con l'obiettivo, diciamo, dei 7,50. Sì, sì 7,40, 7,50 sì, c'è il massimo, qui sì, 7,50 prima. Sì, eh, assolutamente sì, se dovesse fare una cosa di questo tipo, no? crearci magari no, quella, quel, quello swing, diciamo quella falsa di, questa, di questo pavimentino. E un bel recupero potrebbe diventare davvero una bella struttura interessante per uh, farsi questo livello questi sono i trade che ecco nel breve mi piacciono e che hanno dei livelli ben definiti dei mini trend eh, chiari no? sul, sul, sul, sul daily ma che sul weekly sono chiari molto anche sul weekly può diventare interessante ecco bisogna vedere un po' c'è cioè questa zona che si nota meglio su daily che era stata una zona di pavimento che ha portato i suoi prezzi, ma poi dopo non è riuscita in realtà a portarli veramente tanto su, che adesso è diventata una zona un po' di resistenziale, no? tecnicamente. Quindi bisogna vedere un po' come la sente, no? se la sente forte o, eh, o non la sente forte, e da lì insomma, capire un po' di cosa, eh, di, di cosa, cosa ci dirà e cosa riusciremo a carpire da questo titolo. Sicuramente insomma eh, il titolo è, è interessante, molto, è molto carino e a me piaceva particolarmente. Poi ovviamente se andiamo nel lungo termine vedete che qui abbiamo una dinamica, eh, guardate un po', cioè, non, non, molto molto short del lungo termine e non è che si può neanche tanto andare a... No? da quel punto di vista non si può andare neanche tanto lontano, però insomma detto questo direi che in linea generale è sicuramente molto interessante e quindi assolutamente da, da lavorarci. Vedremo, ripetiamo okay. sempre che io che Sasha che eh, comunque seguiremo un po' tutto il comparto, soprattutto il comparto più, eh, più liquido, quindi quello del MIB, eh, vi faccio vedere un po' quelle, quella che è un po' la lista che seguiamo di più, ma in realtà questa settimana ho no, scavato un po' di più e ho tirato fuori anche qualcosa che non c'è in questa lista, no Sasha, e che è un sì. titolo un po' meno, un po meno così eh, scambiato, un po' meno eh, che non fa parte, insomma, meno, capita meno capitalizzazione che non fa parte del MIP40, che è Acea. No? Esatto, è interessante. Tra l'altro prima mi è dato un attimo via la connessione, quindi scusate se... un no, <ride> attimo Io tanto stavo continuando a parlare, momenti... È perfetto. <ride> perfetto comunque ho visto che insomma hai, hai chiuso il discorso con, eh, con autogrill insomma interessante quindi la guarderemo e, e sì a è interessante anche a CEA però per motivi diversi a eh sì eh sì io ti dico che questa qui secondo me è più un, un titolo da shortare però volevo anche sentire te perché essendo anche un titolo che conosco un po' meno diciamo eh, volevo sentire te se hai dato un'occhiata ai bilanci che cosa hai visto e cosa ci puoi dire? Allora, ho dato ovviamente un'occhiata ai bilanci e ho visto che ha un bel trend utile ai ricavi, quindi una società che ha un bel trend utile e ricavi poi tende a salire nel tempo, ovviamente, e ha i debiti che sono altini, però non sono altissimi, nel senso che ha 5 miliardi di debiti contro 3,25 miliardi di ricavi, quindi nel senso non è una situazione sbilanciata come poteva essere quella che abbiamo visto prima con, ehm, con Snam e quindi di conseguenza avendo un bel trend di i ricavi è a posto anche con i margini e con il ROE, ha un payout ratio del 54% e un price earning dell'11,67 allora la riflessione che ho fatto su questa società è che chiaramente possiamo vedere che qui la nostra ottica è short e non è long a differenza dei titoli che abbiamo visto prima però è short con massima con massima attenzione perché è un titolo che in realtà a livello poi di di fondamentali forte quindi bisogna stare attenti quindi magari potremmo ipotizzare Ardu se sei d'accordo di mettere nel caso in cui ci operassimo magari uno stop garantito comunque insomma fare molta attenzione sotto questo punto di vista e, e ovviamente lo short per il breve termine nel senso che io l'area che ho visto è quella che hai segnato anche tu Ardu nel senso che sarebbe bello vedere magari un ritracciamento da quelle zone dove siamo adesso e poi avere un, un obiettivo nel livello, nel livello quello che hai individuato ecco Esatto, proprio così esatto. Diciamo che, che... Sì, eh, io sono... oltre lì non andrei, perché insomma mi sembra proprio una calamita e mi sembra un, insomma, è un punto forte quello. Se dovessimo poi andare sotto, allora lì poi cambia, cambia il discorso. Beh, sai qua se riusciamo a eh, cioè se dovesse durante la settimana, perché comunque si nota, si nota già nel, nel daily, ma avevo mostrato il mal weekly, ma si, si vedeva. Si nota sì, che sì, qui sì. ovviamente c'è un livello assolutamente importante che ho rissegnato qua, dove c'erano state anche delle belle price action eh, neanche tanto tempo fa, in realtà questo è un giornaliero, quindi, insomma, eh, sempre nel 2021 voglio dire, quindi questo minimo qui, falso minimo, un classico nostro setup con recupero, eh, rotto poi al rialzo voglio dire, magari non l'avremmo portato fino a qua, però magari su questo massimo o su questo massimo dovremmo certo. lavorare, anche perché ci è arrivato talmente rapidamente senza sì, fermarci in 4-5 giorni, <ride> voglio dire che è veramente, veramente sarebbe stato anche abbastanza facile gestirlo. Sì, uh, sì, sì. Ma Sì, sì, mi piace. Io direi che, come dicevi tu, la cosa interessante potrebbe essere magari pensare di venderlo nel caso in cui, quindi vendere allo scoperto, eh, nel caso in cui ci sia un ritorno se ci sarà verso questa zona questa zona se ci darà qualche spunto buono di vendita anche un po' più in alto in realtà anche fino a 18 eh? Sì, sì. Eh, assolutamente. se ci sono come un po' qua, fatto qui o qui cioè se ci sono degli spunti guarda qua con questi falsi movimenti che creano il massimo perché vengono ripresi anche da, da, da qui che eravamo quasi sui massimi eh, sembra un mercato che poi spinge quindi il fatto se riusciamo ad avere, cioè se il titolo ci dà un, un tipo di dinamica di, mh, così, una modalità di questo, di questo genere, cioè vendere qua e eh, ricoprirsi di là, quindi vuol dire vendere in area 17,60, 17,50, 17,75, ricoprirsi tra i 16,50 e i 16,30, beh, insomma, voglio dire... Eh, diventa, eh, diventa, diventa interessante. Diventa molto, mo molto sì, sì. interessante, anche perché il titolo vale... 17 mi sembra no eh, 17 metti che sì. se lo si venda a 17.50 eh, metti caso che io voglia metterci 3.000 di controvalore diviso 17.5 vuol dire che io compro 171 azioni che eh, per un movimento di un euro e, e qualcosa insomma diventa anche un bel gain questo qui no sì. perché Ricoprirsi 171, 40, eh, 171 pezzi, 170 pezzi, metti anche 200 pezzi eh, e riusciamo a prenderci un euro e mezzo di guadagno, un euro e venti sono comunque quei 300 euro, 250-300 euro di movimento di guadagno eh, prendendo un controllo di 3000, che è sicuramente interessante. È quello che andremo a cercare, in realtà. No? Non andrei certo. a mettere di più, sinceramente, su un trade del genere, però poi sì, bisogna. Un po più... Sì, sì, sì. sì almeno accordo. inizialmente, almeno, almeno come primo trade, ma non credo che ne faremo altri. Anche perché, come dicevi tu, se c'è in effetti un dato che nel medio termine dà più un'idea che invece il titolo potrebbe performare, diciamo che è uno dei livelli migliori, dove invece allora cercare almeno primari più vicini ai prezzi attuali esatto. è qua, è l'area fisica. Sì, secondo, secondo me, sì lì è una calamita, e poi, appunto, dicevo eh. prima, massima attenzione nel senso che su questi titoli, che comunque sono alla fine solidi a livello di bilancio bisogna stare attenti perché lì basta una notizia favorevole al titolo eh, fuori dal nostro controllo e se non abbiamo le giuste precauzioni rischiamo poi di ritrovarci Insomma, rischiamo che i nostri stop poi non vengano presi se per esempio non mettiamo lo stop garantito sì sì no no assolutamente qui sì, sì. se si fa qualcosa bisognerebbe mettere lo stop garantito che tra l'altro eh Sto vedendo anche se lo danno, perché ovviamente non è che sia sempre fattibile. Eh, non è scontato, certo. Cioè, faccio, faccio proprio una, una cosa così, una prova così, vediamo un po', se lo dovessero dare, vediamo un po'. Per esempio, 17,50 con 17.50 e uno stop, per esempio, vediamo un po' così lo stop che poi in realtà è insomma un paracaduto, in realtà in realtà lo stop sarebbe molto prima, perché noi avremmo un, un trigger qui, eh, cioè esatto. noi faremo solo se c'è un trigger, eh, vediamo se gli scrivo stop garantito, eh, guarda, hai ragione, perché guarda, lo stop garantito se lo dà talmente alto, prendo un weekly così capite meglio, se io vado a prendere qua e gli scrivo stop garantito, stop normale non mi dà niente, ho detto stop garantito, guarda, io right. lo stop garantito, eh, guarda, guarda, me lo dà almeno sopra i massimi eh, qui a, a 21,50. Cosa significa questo? Il broker ci sta dicendo che questo titolo è un titolo molto volatile, che potrebbe avere un problema di volatilità. Facciamo il contrario, scusa, voglio poi far capire ai nostri... Sì, Guarda, sì. Anche in acquisto comunque, lo stop garantito, faccio così, lo dà sempre molto ampio, cioè lo dà almeno qui. Vuol dire che è un titolo che soffre di molta volatilità. Ecco, anche questo potrebbe essere un qualcosa che magari ci fa pensare dieci volte prima di fare il trade. Qui. Perché quando invece gli stop garantiti ce li dà il broker, ce li dà bene o male. Abbastanza. Non dico così lontani cioè non dico troppo vicini, ma neanche così lontani. Allora è un titolo su cui io mi sento anche più tranquillo. Perché se il broker lo fa, vuol dire che sono i suoi motivi. Esatto. Eh, eh, sì che sa meglio di noi quindi ecco su questo Comunque, diciamo che rifletteremo di più io e te Sasha se fare o meno assolutamente, sì, un, bel, un bel setup perché a quel punto mettere uno stop garantito del, eh, vabbè adesso lo, lo, lo guardo così al contrario ma non cambierebbe niente faccio così per essere più ma mettere uno stop garantito che mm, no aspetta che prendo il eh, il righello che va da qui a qui, vuol dire prendere lo stop garantito del 24%, conviene mettere uno stop normale, almeno non lo pago nemmeno, tanto, insomma, sì. è talmente, no? è talmente gigante mi... che non ha neanche valutato. neanche un paracadute lì. È sì, un... diciamo che mettere il garantito, eh, già lo metti normale, diciamo una, un 25%: 24%, io sinceramente, insomma, eh, difficilmente eh sì. sto a mercato... Una perdita del 24 per cento esco prima, insomma, no, accetto sì, sì. prima il fatto che non ho, ho sbagliato. Insomma, il mercato ha fatto quello che doveva. Io non ho assolutamente non ho, no. Va bene. Comunque, ecco, volevo volevo farvi vedere anche questo perché sono anche queste questioni che andiamo su cui andiamo a riflettere quando facciamo del trading. E io, anche queste, questi dati che sembrano così, però in effetti, guardandoli. Eh, ci fa capire che è un titolo molto volatile e bisogna stare molto attenti mentre... Ecco, eh, alla fine se... è frutto del, um, della bassa capitalizzazione nessun titolo eh... è poco capitalizzato purtroppo siamo insomma, siamo sempre un po' in balia della volatilità in quel caso Assolutamente sì è anche vero che questa settimana siamo uh, siamo messi così nel senso che siamo in una settimana in cui gli indici americani quindi prendendo un po' l'ampio respiro le azioni, quindi i panieri azionari americani Stanno, stanno vivendo un momento un po' di negatività e lo guardiamo un attimo qui, tanto per farvi capire in questo momento in questo momento Nasdaq meno 1,40 il DAX meno 2,60 il DAO meno 0,4 l'Italia meno 2,50 cioè, e stiamo parlando di un mercato, questo è un daily vi faccio vedere, eccolo qua no? questo è l'Italia, non ha neanche perso tanto ma se vi prendo un Nasdaq Vedete? Quindi è anche un momento in cui investire o comunque fare anche del trend di breve termine su certe cose è preferibile farlo short addirittura. Ecco perché dobbiamo essere eh, maleabili e elastici nella nostra visione del mercato. Ovviamente dobbiamo vedere un po' il mercato azionario, come sta che, che periodo sta vivendo. In questo momento è un periodo dove sta comunque ritracciando oppure anche attivandosi con un trend short che potrebbe continuare tanto come no ma okay. è questo il momento quindi anche noi dobbiamo essere da trader dobbiamo essere anche bravi a decifrare il momento e se c'è da stare fermi una settimana in più meglio insomma farlo non, non vederla come una settimana di eh, nulla del non far nulla eh, ma magari può essere addirittura anche profittevole no? a volte fare okay. così per per settare capire meglio, è veramente un movimento che può continuare o è un movimento che magari al momento è solamente un'ossigenazione di una view più grande che, adesso qua, è il Nasdaq, che magari invece poi su certe aree si bloccherà e si fermerà, oppure prendiamo l'S&P come, no, eccolo qua. Quindi diciamo, è questo, ma se vogliamo andare proprio sulla nostra Italia, il nostro italiano è molto ben impostato, ma sta vivendo un momento così, e se vive questo momento vuol dire che, gli, che le azioni che fanno parte del del paniero comunque del circuito italiano non stanno vivendo adesso dei grandi rialzi, se oggi prendiamo e adesso eh, vado qua esatto. se prendiamo Ma tra l'altro esempio... una cosa interessante da dire è che come abbiamo anche detto nei video Ardu, nel senso abbiamo visto cosa vuole fare la Fed sì, per bloccare sì, l'inflazione, e... eccetera, quindi questa situazione è anche un po' frutto di quello nel senso che politiche monetarie che sono restrittive tendono poi a frenare i mercati quindi dobbiamo stare attenti anche da quel punto di vista e un'altra cosa è che a volte capitano, che, capitano dei trend molto lunghi, short, nelle azioni. È raro, tutto sommato, perché siamo portati a pensare che i titoli salgano sempre e um, infatti c'è anche chi dice che convenga comprarsi l'S&P 500 e tenerlo lì e fine. In realtà io non sono d'accordo perché perché mettiamo caso di comprare l'S&P 500 adesso, magari adesso partono 5 anni di short sull'S&P 500 non ha, senso. Eh, non ha senso e noi non sappiamo quando è che arrivano questi momenti di short per esempio ci sono stati nel, nel corso del 900 dei momenti in cui le azioni sono state short per tanto tempo e quindi sì, secondo me eh, sono d'accordo e ehm... Noi diciamo che noi come price action trader bene o male riusciamo anche a identificare no, questa situazione, cioè per esempio certo. in questo momento storico, prima facciamo vedere e eh, prendiamo più l'indice di riferimento diciamo benchmark mondiale no, azionario, eh, siamo messi così però questo momento, questo momentum ribassista in questo momento storico è ovvio che noi lo decifriamo e da trader sappiamo che è meglio non andare a cercare di comprare un mercato che sta crollando verticalmente. Esatto, noi no. addirittura ci lavoriamo anche short, se per questo spesso, ma sicuramente non andiamo long. Sappiamo che potrebbe anche essere arrivato, tra un po' potrebbe arrivare o essere arrivato su dei punti interessanti, ma non si va long così perché questo no. sale, invece dici tu. Mi metto long SP e sto dentro, tanto questo sale sempre. Perché anche, sale anche perché lì la volatilità è forte, short. Se, se fosse arrivato a quel punto, ma in, eh, anziché in tre settimane ci se fosse arrivato in 15 settimane, in 10 settimane, allora lì sarebbe diverso. Però se è su un crollo così grosso si sorrise volatilità forte. Sì, che le azioni crollano, crollano Assolutamente. veloci, Assolutamente. però. Vabbè, comunque noi, noi seguiremo eh, le maggiori, i maggiori titoli. Ripeto, questa sarà la watchlist list principale. Insomma, che andiamo alla solita, che vi ho mostrato, probabilmente anche l'altra volta ve la, ve la faccio vedere ora. Questa è quella un po' più che andiamo a lavorare quindi non troppi titoli, anche se sono parecchi, ma sono insomma di un paniere, che è quello dell'indice italiano, se c'è qualche volta per esempio a o non facente parte dell'indice italiano, ma sempre italiana o soprattutto del circuito europeo io mh, in questi giorni ho anche seguito un po' gli andamenti di alcune azioni eh, dell'Euronext però mh, anche lì insomma non è il momento al momento secondo me di fare cose di un certo tipo eh, c'era quella che ti ho detto l'altra volta eh, che io tradai tempo fa Louis Vuitton, Mouet Hennessy questa ah, sì, sì, qui sì. che era, era molto, aveva un'impostazione molto molto short nel breve eccola qua e anche qui eh, ho detto è meglio non far nulla eh, nel settimanale abbiamo un trend di long, long term molto molto long questa è una ma ne ho viste svariate ti dico la verità non c'è adesso nulla di così interessante sull'Italia secondo me si sta appunto riassestando un po' il tutto con uno sguardo all'indice diciamo che eh, guarderemo un po' se ci saranno intanto in questi tre titoli che abbiamo visto eh, qualcosa durante la settimana altrimenti comunque eh, ovviamente ci sono per esempio la fine eco della scorsa settimana, ah, sì, cioè, XOR, ci sono anche gli altri, insomma, o anche gli, gli altri titoli, che però al momento, come potete vedere, vi faccio vedere qui, sono tutti in rosso. Se vado sulla variazione, e eh, la variazione è maggiore, guardate Prismia che avevamo analizzato l'altra volta, meno 5, se andiamo in quella minore, meno 0,22 Campari, cioè non c'è un verde eh, sì. oggi. Nel... Ma sai altro che... che... Che sicuramente sulle azioni italiane in questo momento sta anche incidendo il fatto che c'è l'elezione del Presidente della Repubblica. Beh, sicuramente. E questo, sicuramente. esatto. Quindi secondo me è un po' come se fosse un dividendo nazionale, diciamo così. Certo, <ride> il, problema modo... è, il problema è che comunque eh, se noi adesso prendiamo um, un, uh, un paniere americano delle azioni, facilmente troveremo quasi tutto rosso. Sì, sì, sì, sì. Netflix, Netflix non so se, abbia, se hai visto, eh, ha perso tantissimo meno 20% questa mattina. Ha era. perso il 20% perché praticamente eh, la crescita degli abbonati si ridurrà drasticamente eh. rispetto alle stime. Sì, e, e comunque il grafico ce lo diceva. Se noi eh, facciamo l'ultima riflessione qui, se andiamo a vedere il titolo Netflix, vediamo se qua si apre bene. Non è detto perché c'è l'all session, però potrebbe essere, sì, si apre abbastanza eh. bene. Ve lo faccio vedere, guarda qua. Eh, se andiamo, il settimanale già iniziava no, a vacillare, già qui. Guarda, cioè a novembre già ci diceva per noi: facciamo sì, price action già a novembre. Questa grande, mai, volatilità. No, poi, guarda, una grande volatilità, no? Ma poi, guarda, no, questa grande volatilità più il consolidamento. Qui, se noi andiamo poi su un grafico giornaliero, ti faccio vedere che c'erano sicuramente degli spunti addirittura short che si potevano lavorare. Eh, nelle, nelle settimane precedenti, voglio dire quindi, cioè, capito? N noi queste cose qua, se ci sono dei, dei trend di de un certo tipo su mercati che si possono lavorare anche short, ti dico perché poi con Stock Insider che nomino sempre, l'ho anche chiamato così: il conto, eh? l'ho chiamato Stock Insider. <ride> <E> <ride> bello. È un bel nome, te l'ho detto. E quindi diciamo che in questo caso io shortavo anche i titoli e ti dico mi sono preso anche delle bellissime soddisfazioni a shortarli. Ovvio che bisogna sapere essere in coerenza, cioè essere coerenti con quello che è stata magari una nostra analisi o comunque quello che è la, la big picture e poi lavorare, ma in questo caso ce l'avrebbe detto Netflix che a noi ce lo diceva a metà novembre, cioè a metà novembre eh, su un Netflix dopo questa barra qui di ritorno di volatilità forte con una congestione del genere, con un daily eh, così short, così negativo, sotto la media 21, che dava gli swing e li buttava giù, è ovvio che questo è un titolo che si può solamente utilizzare in ottica di vendita. Ecco, eh, mh, cioè dobbiamo essere, ecco, momento, sì. eh, hai capito, quindi in linea generale insomma è un po', è un po questo. Vedremo, vedremo, comunque noi vi terremo aggiornati, no Sasha? no Sasha, noi ci sentiamo sempre. Sì. Eh, durante la settimana per le nostre operazioni nel caso in cui si faranno se, se non ci saranno ovviamente sarà così ancora e, non, e non, nel momento in cui facciamo le operazioni ve le spiegheremo e vi diremo un po' come certo. le gestiremo. Sì comunque dobbiamo, insomma, dobbiamo fare in modo di portare solo la qualità nel senso se no sarebbe inutile eh, prendere acquistare a caso nel senso solo per far vedere che si fa a nord quindi nel senso noi dobbiamo... Dove portare la qualità quindi nel senso anche se ci sono delle settimane in cui non si fanno operazioni tipo questa settimana e probabilmente anche queste. io non credo che questa settimana faremo qualcosa perché non lo so insomma mm. perché quello short lì è interessante me è interessante probabilmente potrebbe anche portare dei profitti però nel senso lì bisogna avere anche una certa propensione al rischio che nel senso non è proprio propriamente... se ci fa veramente una bella spike un qualcosa che ci mostra veramente voglia di essere venduto uno stop un po' ampio si può provare e si può valutare però deve esserci proprio una, un bel trigger altrimenti piuttosto chiaro, che faccia quello che deve fare e eh, lasciamo stare. Esatto, sono io comunque nel tempo ho iniziato a farci caso, no, ci sono tantissime operazioni che ho analizzato e che poi non ho fatto, cioè io ogni 10 analisi faccio più o meno un'operazione, anche meno forse, e quindi il poi nel senso guardando un po' anche le dinamiche che ho analizzato e che poi non ho fatto, ci sono stati dei trade che avrei fatto delle belle performance, ma sono di più quelli dove avrei avuto delle perdite se li avessi fatti. E quindi sì, alla fine sì. della fiera, avendo fatto <ride> molti meno trade, ho comunque avuto poi performance migliori. Sì, sì. Less is more, no? Il meno è più. Esatto, esatto. Ma poi alla fine è da, quando sono... è da quando sono diventato uno studente Platinum che insomma ho questa visione. <ride> <Postazione. questa via. ride> Anzi, no, anche ma... prima, perché prima io mi formavo su YouTube sul canale. <ride> Ah, infatti qui, eh. <ride> bene, bene, va bene. Allora io direi che abbiamo visto bene tutto. Mi sembra che tutto sia abbastanza chiaro. Spero che anche quest'oggi vi siate divertiti. Eh, noi ci vediamo. Ecco, dobbiamo dare un appuntamento leggermente diverso, no, Sasha? Settimana prossima. Abbiamo pensato di fare una live invece di un video premiere, che comunque è molto simile in realtà al video premiere, perché come vedete siamo qui in chat con voi e vi rispondiamo. Però, è proprio una live, quindi possiamo rispondervi anche in diretta in questo caso. E la faremo sempre sabato, ma invece di arrivare alle due e mezza, quindi vi facciamo mangiare tranquilli, la faremo alle 18.30, quindi alle sei e mezza, sempre circa una mezz'oretta, e ovviamente mh, raccoglieremo alcuni titoli che ci piacciono e ne parleremo in diretta proprio con voi, un po' come stiamo facendo adesso, no Sasha. Certo, assolutamente, così potrete anche fare delle domande se ne avete, insomma, potremmo magari approfondire un po' qualche dinamica, qualche situazione, insomma, secondo me sarà divertentissimo. Ecco. Bene, bene, allora ci vediamo sabato prossimo alle 18.30, ovviamente se vi iscrivete al nostro canale Telegram gratuito, Price Action Trading Buyer Forex, che trovate nel, nel, nel, nella descrizione del video, basta che andate lì ed è gratuito, lì avete tutti gli aggiornamenti di quando facciamo le live e quando facciamo i video. Tutto, tutto Va bene, tutto. allora io ti ringrazio Sasha, come al solito ci vediamo. Grazie a te Ardo. grazie a tutti, ciao, ciao a tutti.